A me mano la assa perdere perché puzza e puzzo forte. Quando mi scappa a me può scappare pure a tutti gli altri. Gigi il Bullo Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Sai che mio figlio cammina già da due mesi, e eh? Dico, eh, sarà arrivato a Torino, eh? <ride> È il trasformista di Striscia la notizia Dario Ballantini a far rivivere i personaggi creati dal grande comico nato a fine 800 Ettore Petrolini. Sono un radiotelegramma, sono un uomo di Istanbul, sono un parasole, se voi non mi capite, sono la polmonite, sono un non dei più sono Petrolini, se vive signor sperando morire cantando. Petrolini oltre ad essere appunto stato un comico, innovativo, eccetera, si truccava anche con trucchi rudimentali e mi ha sempre attratto, quindi si può parlare anche nel suo caso di trasformismo. Lo spettacolo Ballantini e Petrolini è arrivato sul palco del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Mm, emozionante il teatro perché comunque eh, c'è il pubblico lì davanti, e, eh, insomma sono anche concentrati in maniera diversa, la tv essendo fatta specialmente la mia un po' in strada. C'ha un po' quella velocità dell'usegetta che comunque tiene conto anche del pubblico perché poi nelle piazze e nelle strade qualcuno c'è sempre lì che ti vede come se fosse un pubblico ma mai come diciamo la sacralità del teatro. L'artista Livornese ha così portato a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile. Se avete qualche parente in Calea, se qualche marito vi ha fatto una marachella io lo so. Io so tutto, tocco tutto, scombisco tutto. Il lavoro di ricerca dei trucchi e costumi lasciate, originali ha restituito l'atmosfera pioneristica di questo genio assoluto. Ebbene, Tra un signore, personaggio la e l'altro Ballantini si è truccato a vista utilizzando una sorta di camerino di me, aperto, recuperando anche so i suoi Petronini vecchi trucchi teatrali.